Venditalia 2022 continua, siamo allo stand della Magex, l'azienda di produzione di distributori automatici vicentini che è cresciuta ulteriormente negli ultimi anni, ne parliamo tra pochissimo con l'amministratore delegato Mauro Maule Matt. Prima ancora presentiamo la nuova leva, la nuova responsabile marketing dell'azienda. Valeria, benvenuta. Grazie. Allora, intanto andiamo a spiegare come nasce questo vostro bellissimo stand con tutte le sezioni da cui è composto. Sì. Allora, questo stand prevede di rappresentare il più possibile le nostre macchine perché sono molte e molto diverse tra di loro. Abbiamo portato uno slogan che è Next Generation Vending proprio per sottolineare che siamo qualcosa di, di più del vending, cioè ci posizioniamo sia come distributori automatici normali ma anche come negozi automatici. Infatti, eh, oltre alle classiche merendine, prodotti, bevande eh, che si trovano comunemente nei distributori automatici, i nostri le nostre macchine possono ospitare molti altri prodotti per esempio le bottiglie di vino eh, oppure prodotti alimentari gelati prodotti refrigerati e quindi è un prodotto molto molto versatile Beh, diciamo che poi magix è andata ad essere famosa negli anni proprio per questa gran varietà di prodotti distribuibili dai vostri distributori mauro intanto grazie per essere qui di nuovo dopo ben cinque anni vedo che l'azienda è cresciuta anche e soprattutto nei concept dei distributori che siete andati a presentare riepiloghiamo veramente in un minuto ciò che è successo negli ultimi cinque anni in casa magix ciao fabio allora magix sta crescendo il trend è positivo eh, abbiamo più che raddoppiato il fatturato negli ultimi tre anni, è costantemente in crescita. Abbiamo raddoppiato la parte produttiva e proprio questi giorni abbiamo anche acquistato un nuovo capannone. Quindi la, la produzione sta andando molto bene diciamo che questo eh, momento di, di crisi di Covid ci ha portato a crescere perché dando la possibilità al cliente di sviluppare le sue idee, riusciamo a, a vendere i nostri distributori con particolarità che altri magari non riescono a fare o non hanno interesse a fare. Non ultimo, il nostro brevetto di sanificazione che permette di dare una garanzia al cliente di mettere le mani su una parte che è sanificata e grazie a un'app può acquistare il prodotto senza toccare il distributore. Quindi noi il futuro lo vediamo positivo. Abbiamo i nostri partner a livello internazionale che stanno crescendo in maniera importante. Abbiamo quasi tutti gli aeroporti negli Stati Uniti con le nostre macchine e stiamo mettendo parecchie macchine nelle navi da crociera. Quindi il futuro lo vediamo ancora più positivo. Guarda, sentire quello che hai detto e con il tono assolutamente pacato e positivo con cui sei riuscito a dirlo nell'ultimo minuto è poesia ed è musica per le mie orecchie. Io ho visto in modo molto attento man mano i vari distributori esposti che stiamo guardando e che abbiamo visto negli ultimi minuti mentre parlavate, con le immagini in sovraimpressione e mi sono reso conto che avete fatto un passo avanti ancora una volta i vostri distributori sono da sempre eh, riconoscibili come tra quelli più adatti a distribuire anche per esempio come abbiamo visto poco fa le bottiglie di prosecco senza avere problemi di rottura del vetro ma questa è proprio una, una caratteristica che contraddistingue i vostri distributori grazie fabio Sì, riusciamo a distribuire non solo le bottiglie di vino ma anche la bottiglia magnum messa in verticale che quindi il cliente la vede come fosse su un'enoteca sulla vetrina di un'enoteca e l'acquista ed esce così come la vede è una cosa che, che nessuno ha fatto finora e ancora complimenti per questo e allora facciamo in modo da presentare e dare la parola ad alfonso camporese il vostro responsabile Vendite Italia che ci illustrerà in modo piuttosto breve quali sono le principali caratteristiche dei modelli su cui puntate in questa edizione 2022 di Venditalia. Alfonso, intanto benvenuto qui a, dinanzi alle camere di VendingTv.it Grazie mille, grazie a te e a tutti quelli che ci guardano. Innanzitutto sono felicissimo di vederti in, in salute. Io, eh, vabbè, avete nominato tanto la parola futuro. Noi, no, il futuro è qua. In Magix è arrivato il futuro e il presente. Noi siamo dietro, Fabio, alla nostra novità, che è l'armadio automatico, che è il Box Max, che dà la possibilità ai clienti praticamente di de ritirare eh, dei prodotti, prenotare i prodotti grazie al nostro software di ultima generazione e innanzitutto un'altra cosa che è molto interessante, tutti i nostri distributori che danno la possibilità di creare veramente supermercati automatici eh, e con la possibilità anche di aggiungere sì, eh, forno a microonde la possibilità anche di macchine che lavorano in temperatura negativa addirittura a meno 25 gradi e queste sono delle caratteristiche delle macchine Alaska, meno 25 gradi, IC14, IC9 che sono le, le macchine più importanti che abbiamo, però anche abbiamo la Provision, abbiamo la macchina del vino, non dimenticare... Quella, quel modello tanto tanto interessante, e sempre Fabio, tecnologia, innovazione, queste sono le parole chiave della Magix. Alfonso, tu da quanto tempo sei qui in Magix? E ho cominciato praticamente otto mesi, otto mesi ma è stata un'esperienza bellissima, le dico al signor Maule che è come se avessi stato tutta la mia vita dentro la Magix, un'esperienza bellissima, un team di persone che fanno di tutto per sviluppare nuove soluzioni, nuove tecnologie, un'azienda giovane Fabio. Ecco, diciamo che questo accade soprattutto quando c'è un fortissimo feeling e intenti condivisi con le persone con cui lavori in staff ed è bello vedere che lavorando solo da otto mesi e sentirsi dire è come se stessi qui davvero da una vita intera. Alfonso lunga vita a te con Magex, lunga vita a Magex SRL, lunga vita a tutti coloro che sono insieme a voi. Grazie mille e lunga vita a Fabio e a tutto il suo team che fa possibile questi bellissimi giornali. Grazie.